Justin Bieber, l'ex fidanzata Giovanna Ventura esce con TVEKND TVEKND dimentica Selena Gomez ed esce con Giovanna Ventura Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'avvicinamento tra Justin Bieber e Selena Gomez, ex fidanzata di TVEKND. A quanto pare, però, Teve Echnd è andato oltre, infatti è stato avvistato con Giovanna Ventura, dettaglio davvero curioso dal momento che si tratta dell'ex fidanzata di Justin Bieber. Una fonte ha rivelato a Usve di aver visto Teve Echnd insieme a Giovanna Ventura alla festa di compleanno del Montana, a Los Angeles. La stessa fonte ha rivelato di averli visti insieme per la maggior parte della serata, sostenendo anche che i due si tenevano teneramente per mano. Il cantante e la ragazza non solo sono arrivati insieme ma non hanno fatto nulla per nascondere la loro intimità. Coccole e tenerezze tra Teve e Cnd e Giovanna Ventura. A quanto pare, più fonti hanno rivelato di aver visto Teve e Cnd insieme a Giovanna Ventura durante la festa. Un'altra fonte ha infatti rivelato di averli visti mano nella mano per tutta la notte. I due chiacchieravano con gli altri ospiti, senza però separarsi mai. A quanto pare, sembrava proprio che Teve Eknd volesse far notare di essere insieme a Giovanna Ventura. Potrebbe dunque trattarsi di un dispetto agli ex fidanzati. In modo, i due sembravano molto affettuosi e complici.